ciao a tutti oggi prepareremo il risotto al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono granella di pistacchi parmigiano basilico olio evo scalogno burro riso di tipo carnaroli vino bianco acqua dado vegetale sale e pepe diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la granella di pistacchi, le foglie di basilico e il parmigiano. E facciamo tritare per 6 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'olio e azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 6. Mettere da parte in una ciotolina, senza lavare il boccale mettiamo lo scalogno e azioniamo il bimbi per 3 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale aggiungere il burro e razionare il bimbi per 4 minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il riso e azioniamo il bimbi per due minuti 120 gradi anti velocità soft Foro del coperchio aggiungere il vino e facciamo sfumare per 2 minuti, 100 gradi anti velocità soft senza il misurino. Aggiungere il dato vegetale, il pepe, il sale e l'acqua. con la spatola smuoviamo bene i chicchi per evitare che si attacchino sul fondo del boccale e facciamo cuocere per 5 minuti 100 gradi anti velocità soft Aggiungere il pesto di pistacchi. Amalgamiamo con la spatola, Facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi antiorario velocità soft il risotto è pronto servire spolverizzando con nella granella di pistacchi risotto al pistacchio grazie e alla prossima ricetta